Allora la prima volta che ho letto il titolo di questo evento, le città 2.0, e che questo evento, le sulle città del futuro, si svolgevano in un museo archeologico, mi sono chiesto, ma ha senso parlare delle città del futuro in un museo archeologico? E soprattutto, ma veramente c'è un futuro per le nostre città? E allora forse per comprendere mh, meglio il presente del futuro bisogna non solo guardare al passato. Ma dato che il nostro è un momento molto molto complesso, siamo tutti disorientati, abbiamo perso i punti di riferimento e il passato, con i suoi insegnamenti, con le sue conoscenze, può insegnarci sicuramente qualcosa. E spesso ci si trova nella difficoltà di riuscire a comunicare quali sono i meccanismi che alimentano questo pianeta, che tengono in piedi questo enorme ambaradam che va avanti ormai da miliardi di anni. E gli antichi avevano semplificato... E tutte le culture avevano trovato forse quelle che sono le quintessenze di questo pianeta: l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, i quattro elementi fondamentali, tutti li conosciamo e tutti possiamo ricordarli. E allora, come integrare questi archetipi della civiltà del passato con quelle che sono le conoscenze di oggi, dell'ecologia, della fisica, della termineanica, della chimica, della vita, della biologia? In maniera tale che riusciamo a semplificare il messaggio e a comprendere come funziona questo pianeta. E il fuoco non è altro che l'energia del Sole, non solo l'energia del Sole che piove ogni giorno e viene irradiata sulla Terra, ma anche l'energia del Sole fossilizzata, che è nel petrolio e nel carbone, anche quella è l'energia del Sole. E che cosa succede quando l'energia del Sole colpisce l'acqua, la Terra e l'aria? E' lì che inizia il flusso della vita e del pianeta, lì che inizia la storia. E quando il sole regia il fuoco, colpiscono l'aria e viene dato il via a questo enorme ciclo idrico, l'acqua evapora, va per l'aria, va a alimentare poi il va a alimentare i fiumi i correnti, torna al mare e il ciclo idrico che pura le acque e permette questo incessante muoversi, ed è quando l'energia colpisce l'aria che si crea insieme all'acqua il vapore e si crea il clima, che condiziona tutte le nostre attività umane e della vita stessa. E il sole, l'energia colpisce la terra, che andandosi a mischiare col ciclo idrico e con il clima ha dato poi il via a quella che è la vita e soprattutto ha dato il via nella storia umana all'agricoltura, al cibo e il cibo è uno degli argomenti più importanti per il nostro futuro, è dove il sole che ha baciato la terra e dove l'acqua la, incontro la terra che è, è l'uomo ha fondato la civiltà, la civiltà è nata quando l'uomo è diventato da cacciatore e raccoglitore, si è fermato, ha cominciato a, a coltivare, si è creata la stanzialità, dalla stanzialità è nata la civiltà, le città, senza stanzialità le città sono improponibili, sono inimmaginabili. E allora, sempre svolgendo lo sguardo al passato, per meglio affrontare il presente e il futuro, andiamo a vedere perché tante civiltà sono scomparse, abbiamo degli esempi della storia, non bisogna mai dimenticarli. Tra i tanti esempi, trovo la cura della civiltà, la civiltà sumera, silo-babilonese, dove l'acqua del Tigre dell'Ufrata ha la terra, e dove hanno sviluppato nel passato questo fantastico sistema eh, di irrigazione e proprio il sistema di irrigazione con un difetto eh, non previsto eh, che ha aumentato la sanità del terreno e ha portato questa città poi al collasso. E quindi è un primo insegnamento che dobbiamo conoscere bene quali sono i meccanismi sui quali noi andiamo a intervenire perché se andiamo a spostare qualcosa nel tempo, quello che sembra buono, e quello dal quale diventiamo dipendenti la stessa dipendenza che può distruggerci e un altro esempio è la civiltà dell'isola di Pasqua e lì è stata un po' l'idolatria da... quasi la follia di costruire queste enormi statue per il trasporto delle quali gli abitanti dell'isola di Pasqua hanno distrutto e deforestato l'isola rosseggiante per l'idolatria se è quella deforestazione, la civiltà è scomparsa improvvisamente non se ne sono nemmeno accorti si sono suicidati fino all'ultimo istante tanto che alcune state sono rimaste incompiute e per tornare a noi noi siamo tutti figli un pochino di quello che era l'impero romano viviamo qua e l'impero romano è anche un, un insegnamento da darci tra le tante cause del collasso dell'impero romano abbiamo la sua eccessiva complessità e il suo eccessivo e la sua eccessiva estinzione il suo eh, consumo di risorse che eh, andavano a superare la, la rigenerazione delle risorse stesse e quindi abbiamo degli insegnamenti ambientali, l'eccessiva complessità, l'eridolatria, i falsi miti quindi come riportare queste semplificazioni dei quattro elementi e, e questi insegnamenti del passato nella nostra civiltà che è urbanizzata e globale Attualmente noi possiamo dire che la fiducia nella crescita del modello economico imperante globalizzato che non tiene conto dei limiti ambientali, fisici e biologici del pianeta stesso è poi il Maoi, l'estate di Isola Pasqua, della nostra civiltà, quell'indulatria che ci può portare, se non ben conosciuta e accettata, al crollo della civiltà e quindi a non darci futuro, a non, avere, a non dare il futuro alle nostre stesse città. Quindi adesso, com'è che noi alimentiamo il motore contemporaneo dell'era moderna? Siamo completamente dipendenti da un'energia fossile in esaurimento, sempre più difficile da di estrarre i luoghi lontani, giungono un brevemente instabili. La sovrappopolazione porta alla necessità di consumare sempre più suolo. Stiamo andando ad alterare quello che è il ciclo idrico l'equilibrio dei quattro elementi la terra, l'acqua, l'aria e alteriamo il clima con le attività umane e quindi proprio i quattro elementi che ci danno, nonostante siamo passati millenni una chiave di interpretazione semplificata anche perché è una cultura umanistica e non scientifica di qual è la situazione attuale la nostra civiltà essendo dipendente ha una scarsa resilienza questa è una parola che andrebbe conosciuta molto più a fondo, potrebbe diventare nel lessico comune. Che cos'è la resilienza? La resilienza è la capacità di un sistema, sia fisico, biologico, che psicologico, che umano, che economico, di resistere senza perdere le sue funzioni vitali a improvvisi stress che intervengono dall'ambiente esterno. E la nostra è una civiltà veramente scarsamente resiliente. Perché? E abbiamo un esempio nemmeno un anno fa, quando contemporaneamente c'è stata una ribellione, un blocco dei trasporti, che ha bloccato la disponibilità di combustibili, di benzina, immediatamente ha cominciato a scherzeggiare il cibo, si è diffuso il panico, e noi siamo così poco resilienti che il nostro approvvigionamento alimentare attualmente ha un tempo di resistenza di soli 5 giorni e le manifestazioni climatiche eccezionali possono andare a sballare completamente quelle che sono le cose che noi diamo per acquisire ma che in realtà sono estremamente fragili e inoltre molti dicono ora c'è una nuova era petrolifera, sono tutte balle, sta finendo il petrolio è vero, il petrolio non sta finendo, ne abbiamo consumato la metà e ne stanno estraendo altro. A parte le conseguenze climatiche del bruciare ancora combustibili, c'è un altro piccolo problema, che il petrolio che è rimasto non è come il petrolio del passato. Il petrolio che è rimasto ha bisogno di una grandissima energia per essere estratto. Pertanto il bilancio energetico finale, dell'energia netta che è disponibile alla società, va diminuendo. Dobbiamo impiegare più energia per avere la stessa energia che avevamo in passato. Questo concetto è espresso da un termine che si chiama ero EROI, Energy Return Over Investment, ovvero quanti barili di petrolio consumiamo per avere ad esempio 100 barili. Nel passato un barile di petrolio veniva consumato per restare 100, attualmente siamo tra i 10-15, e quindi è il surplus, il flusso energetico netto che noi dobbiamo andare a guardare, non quanta roba ancora c'è e costruire delle città e delle civiltà in grado di sopravvivere con un eroide crescente permette di aumentare la resilienza delle città, delle civiltà e di darci un futuro. E poi ci sono le idolatrie, come nell'Isola di Pasqua. Noi ora, tanto per tornare al passato, il mito della caverna di Platone con le immagini riflesse è quanto mai più attuale. Viviamo in degli schemi mentali e artefatti costruiti che ci hanno allontanato dal contatto con quella che è la realtà fisica e naturale. Veniamo condizionati da termini come il BCE, debito pubblico, la destra, la sinistra, i gossip, gli status simbol, sono solamente immagini riflessi, la realtà è trove. la realtà sono i quattro elementi, l'acqua, l'aria, l'energia, la terra, sono quelli che ci permettono la sopravvivenza. E allora liberiamoci dalle immagini di fless, usciamo dalle gabbie. Quello è il primo passo da fare per dare un futuro a noi e alla nostra specie. Non va? e quindi tanto per ritornare a semplificare giusto delle pillole e l'acqua dobbiamo pensare a risparmare l'acqua e a permettere il mantenimento del ciclo idrico che ha permesso la vita sulla terra per milioni e milioni di anni l'aria inquinata dobbiamo permettere che l'aria non sia un agente malefico che porti malattia ma sia ossigeno da respirare che ci dia salute e soprattutto tutelare il clima non piove oggi è la prima giornata dove di pioggia e di frescura dopo chissà quanti mesi ridurre la dipendenza dell'energia perché abbiamo visto che cosa significa essere dipendenti l'abbiamo visto con il blackout di qualche anno fa, l'abbiamo visto solamente un anno fa e conservare soprattutto la terra perché è quella che ci dà il cibo ed è quello l'elemento fondamentale perché la vita possa continuare a sopravvivere e per fare questo ci vuole la collaborazione di tutti, non dobbiamo aspettare che qualcuno dall'alto decida per noi, tutti noi possiamo contribuire come gocce in mare a cambiare e a dare un futuro alla nostra civiltà, uscire dalle gabbie, come l'abitudine all'uso dell'automobile, bisogna provare a trovare nuove strade, perché in realtà sono molto più percorribili di quanto noi normalmente tendiamo a credere. Grazie.